Buongiorno a tutti. Allora, in questo video parliamo di raffreddori, influenza e Covid-19. Allora, I sintomi più comuni quindi, eh, sono i seguenti: alla febbre, quindi superiore ai 35 gradi. Lo troviamo sia nel Covid che nel raffreddore, che nell'influenza. In la tosse, quindi in tutte e tre, la stanchezza, la perdita dei gusti, ma, eh, come già sapete, ci sono delle nuove varianti che e non tutti è, è detto che perdano la perdita di gusto, la difficoltà di rispetto al tema solo nel Covid, e ne... in è un caso raro anche nell'influenza poi altri sintomi sono i dolori però solo qualche volta nel, nel covid la, nel raffreddore che è un sintomo comune e nell'influenza eh, poi la congestione nasale ma solo qualche volta nel covid-19 è comune nel raffreddore e diciamo che lo ritroviamo anche in alcuni casi anche nell'influenza la mucosa nasale dice qualche qualche volta si trova anche nella, nel covid-19 è in comune nel raffreddore e nell'influenza ancora infiammata solo qualche volta si trova nel covid-19 per raffreddare con, con un sintomo comune per quanto riguarda l'influenza uh, sono casi rari all'area solo o raramente si trova nel Covid-19, ra nel raffreddore con cui non c'è e nell'influenza solo dei casi rari. Il vomito sia nel Covid che nel raffreddore non c'è, però è un sintomo comune dell'influenza. Il mal di testa solo raramente nel Covid-19, costo raro nel raffreddore e nell'influenza nell con cui un sintomo comune, sono noti. Nel raffreddore quindi andiamo a vedere con, con, con queste immagini. e Quali sono con que, que, eh, i sintomi comuni con cui vi ho elencato? Que, quindi quelli che anche trovate e nelle immagini. Uh, se avete dubbi, con cui chiedete al vostro medico, e se non siete sicuri andate comunque in farmacia che si può fare tranquillamente il, il tampone. E quando avete la Covid-19, comunque subito si, si vede comunque che ce l'avete. Per essere negativi ci vorrà almeno 5 minuti buoni per sapere se siete negativi. comunque se avete il Covid i primi due giorni vi consiglio comunque di stare a casa dentro il letto e dovete stare in assoluto riposo Se lo da soli dovete avere con voi il fatto soletti l'acqua e se avete con quella febbre a, quindi prendo la tacchia o comunque più consigliabile dal mio punto di vista il profeno eh, quello quel, cioè, con il che non ci vuole mh, la ricetta e prendete con quella una bottiglia d'acqua che vi sarà necessario anche per uh, il vostro telefono è stata dovete stare con quella nel letto a riposare potete un po di televisione e cercatevi e cercate di non alzarvi solo per andare al bagno usate una mascherina è consigliabile fp2 e cercate avete, di non avere contatti con gli altri e, e dovete avere con voi anche un igienizzante dovete disinfettare con acqua calda con quei piatti po nel posate. ma se avete quelli di plastica o di carta a meno che usate que eh, queste per usare e buttare se getta come si chiamano voi allora Uh, dopo il terzo giorno comunque questa sicuramente già meglio però dovete ancora stare a letto solitamente potete uh, guarire 5-8 giorni però aspettate comunque che già state già meglio quando avete già 38 gradi vi consiglio comunque di prendere uh, attacchi più vinile ma comunque chiedete sempre al vostro medico dopo questi 8 giorni dato che ci sono queste nuove varianti potete avere qualche sintomo di raffreddore ma è normale e, dopo... e un po' di tosse però e dopo passerà da lì a qualche giorno non preoccupatevi e vi consiglio comunque di dopo perché siete guariti di riprendere le vostre attività quindi ecco per questo video comunque è tutto anche per questa giornata è tutto ah, fatemi sapere se vi, vi è piaciuto questo video che è diverso comunque dagli altri e utilizzato quelle um, delle immagini più attendibili dei giornali che conoscete come la repubblica delle immagini dal ministero della salute per rispettare anche il loro, il loro uh, copyright se le potete utilizzare quelle immagini e eh, sono comunque mh, eh, di, eh, di tutti basta che con quelle cercate e io ho dato che con come questo settore consiglio di rispettare dei copyright e de, delle, delle immagini buona giornata e scrivetevi con quei dei commenti e continuatevi, continuatevi a scrivere nel mio canale ci si vede su tutti i social buona giornata a tutti